Benvenuti all'appuntamento curato dalla sezione Roma FIDAPA BPW Italy dedicata al progetto Urban Food a Roma, un'agricoltura urbana per ritrovare il valore dei legami sociali. La FIDAPA BPW Italy è una delle associazioni che aderisce alla Federazione Internazionale Business and Professional Women che gode di status consultativo alle Nazioni Unite. Come tale perseguiamo obiettivi globali ma applicati alla realtà locale. Empowerment Women to Realize Sustainable Development Goals e Actions Through Partnership sono le nostre linee guida e che ci hanno fatto pensare a questo progetto. Durante questo periodo di distanziamento forzato, molte di noi hanno posto l'equilibrio, hanno posto hanno dato come esempio quello di sentirsi come se fosse il periodo della guerra, per trovare qualcosa che potesse descrivere la sofferenza, l'ansia e anche lo scoraggiamento che proviamo. Da qui è nata l'idea di creare degli esempi che ci permettessero di creare un pensiero positivo e di speranza, perché no? Nel dopoguerra la gente ha trovato un'opportunità grazie a piccoli spazi verdi su cui coltivare qualcosa, veder crescere qualcosa di bello, qualcosa di buono, il trovarsi intorno al cibo rendeva felici. Oggi a Roma ci sono oltre 150 orti e aree agricole urbane. Abbiamo capito che l'obiettivo di avere città più sostenibili e garantire cibo accessibile per tutti non è più procrastinabile. Ci dicono che per il 2030 nessuna delle grandi città avrà raggiunto gli obiettivi di sviluppo sostenibile e quindi diventa sostanziale avere una food policy per roma e per le grandi città e... Siamo voluti quindi andare a cercare alcune realtà che grazie alla riqualificazione urbana ci offrano nuovi spazi di aggregazione, verde che torna al cittadino e che come abbiamo imparato fa bene anche all'anima. Oggi incontriamo due realtà che si sono incrociate più volte e spesso condividono progetti. Sono esempi pratici di associazioni che dato un problema lo trasformano in una opportunità incontriamo Michela Pasquali fondatrice di Linaria e Silvia Cioli promotrice di Zappata Romana e curatrice del progetto a loro assegnato Orto Urbis dove ci troviamo adesso. Andiamo a conoscerle Allora, bentrovate a Michela e Silvia. Grazie. Allora, iniziamo da Michela. Michela, come nasce Linaria e perché? Allora, intanto Linaria è un'associazione culturale, nata nel 2011 ed è nata eh, con l'obiettivo di raccogliere tutti i nostri lavori sulla riqualificazione dello spazio pubblico. Mm... Diciamo che nel corso degli anni, nel corso di questi dieci anni perché scade un anniversario importante quest'anno per l'inaria, eh, abbiamo capito una cosa fondamentale che le periferie, che è il luogo dove noi lavoriamo prevalentemente, è ricchissimo di infinite potenzialità di sviluppo di progetti interessanti a partire dal basso. Quindi quello che noi facciamo è proprio avviare dei progetti di rigenerazione e di riqualificazione che coinvolgono la cittadinanza con dei processi partecipati. Quindi ecco, eh, abbiamo poi tanti, tantissimi progetti che nel corso degli anni si sono poi, eh, come dire, consolidati che hanno un po' l'obiettivo di, ehm, diciamo in modo così, forse un po' sbagliato, ma quasi di educare, di formare la cittadinanza verso quelli che sono un po' i nostri valori legati alla biodiversità, a una multiculturalità e così un po' a, a capire un po' le potenzialità dello spazio pubblico, quindi ecco è, è un'associazione che lavora in qualche modo a 360 gradi senza così porci dei limiti economici, perché abbiamo capito che anche con poche risorse riusciamo a realizzare dei bei progetti e e anche con appunto, la partecipazione non solo dei cittadini ma anche con dei progetti di inclusione perché lavoriamo molto con richiedenti asilo rifugiati, con ragazzi disabili, con i bambini delle scuole, sempre adottando un principio fondamentale che è quello del social design o del co-design, quindi con sostanzialmente dei progetti collaborativi. Nella descrizione di Linaria tu parli spesso di spazi e giardini resilienti e sostenibili. Che cosa intendi con questo? E, dunque da diversi anni abbiamo capito che un po' il nostro focus è quello di non solo rigenerare lo spazio pubblico, non solo di appunto trasformare questi cosiddetti vuoti urbani in giardini, eh, in, in giardini ma di provare a capire che cosa significa veramente, cioè di, quasi di ridare un po' un significato a una parola che è sicuramente tantissimo utilizzata che è sostenibilità, no? che cosa significa? E abbiamo provato prima di tutto un po' a interrogarci su queste tematiche e a capire che, che cosa, davvero che cosa vuol dire, no? anche eh, provare ad andare incontro al 2030 no? e agli obiettivi dell'Agenda dell delle Nazioni Unite, soprattutto con alcuni obiettivi, principalmente quello numero 11 che riguarda proprio le città resilienti. E, ehm, diciamo abbiamo messo a punto diverse strategie o metodologie, diciamo così, proprio per cercare di creare dei giardini urbani sostenibili, che per noi significa tantissime cose, perché eh, noi viviamo in un sistema molto complesso dal punto di vista sociale e ambientale, e cerchiamo di ricreare un sistema altrettanto complesso dal punto di vista ecologico. Quindi il nostro costruire giardini sostenibili significa cercare di ricreare un ambiente, un ecosistema, un habitat in equilibrio in qualche modo no? e, e quindi eh, utilizziamo delle piante senz'altro specifiche eh, che sono delle piante che non richiedono troppa manutenzione, non richiedono troppa irrigazione, quindi evitano lo spreco di acqua. Eh, cerchiamo di costruire intorno e dentro a questi giardini delle strutture, dei dispositivi, diciamo, chiamiamoli così, che sono dei, che attraggono gli insetti, attraggono le farfalle, eh, sono... Mh, magari possibilità per gli uccellini di bere durante l'estate so, ci sono delle casette per i pipistrelli insomma cerchiamo di creare in questi spazi un ecosistema un piccolo ecosistema completo infatti uno degli ultimi progetti che state elaborando è legato principalmente alla biodiversità no e sì. a come questo sia un valore so sociale ma anche culturale e sì. cosa eh, L'inaria e io nello specifico pensiamo che ehm, sia molto importante pensare un po' a un'etica del paesaggio, no? cioè il, il paesaggio, anche il paesaggio urbano naturalmente eh, deve essere costruito secondo un'etica, eh, dobbiamo imparare a ridare valore ai terreni produttivi, agricoli, non solo il nostro suolo, il suolo urbano, è molto importante non solo perché ha un valore l'edilizia, ma ha un valore importante perché può essere coltivato, non soltanto per coltivare ortaggi anche, e io sono assolutamente una promotrice del, di tutto quello che è la tematica dell'agricoltura urbana, ma anche per creare dei valori di consapevolezza, perché è molto importante che i cittadini siano consapevoli di quello che hanno intorno e delle infinite potenzialità di questi spazi che non hanno appunto magari ancora una destinazione e quindi siamo partiti proprio quest'anno, proprio nel decimo anniversario della nostra associazione con una campagna, la prima nostra vera e propria campagna si chiama campagna per la biodiversità per difendere e diffondere la biodiversità in città e lo vogliamo fare appunto con delle specie di installazioni di oggetti che contengono tutto quello che vi ho elencato rispetto al giardino sostenibile Sostenibile, quindi contengono delle piante, degli hotel degli insetti, eccetera, eccetera, che poi possono essere collocate nelle scuole, nelle biblioteche. Noi lavoriamo molto nelle case famiglia, nei centri di accoglienza, nello spazio pubblico. Quindi ecco è una campagna che vuole in qualche modo provare a sensibilizzare più che educare, ecco, diciamo così, a sensibilizzare i cittadini dai bambini agli adulti eh, verso queste tematiche e lo facciamo con questi. Oggetti, installazione anche con il contributo di, chiaramente, di botanici, c'è poi un aspetto tecnologico per cui ci saranno diverse misurazioni di quel che costruiamo sull'umidità del suolo, sulla tipologia del, delle piante, su... La, la tipologia di insetti che attira, eccetera, eccetera. Con queste eh, stazioni di biodiversità hanno anche dei pannelli descrittivi che eh, diciamo, vogliono mh, appunto in qualche modo sensibilizzare la cittadinanza a queste tematiche. Quindi ecco, siamo partiti quest'anno con il nostro primo giardino che è dentro Casa delle Donne, perché abbiamo appena firmato un protocollo d'intesa con Casa delle Donne dove appunto realizzeremo il nostro primo giardino. Eh, stazione di biodiversità. Grazie Michela. E Oggi siamo a Ortus Urbis che direi che coniuga perfettamente quanto tu hai appena descritto, cioè una location, uno spazio. Nella città di Roma siamo forse a 4 km da Piazza di Spagna? Se... Forse neanche. Sì. In uno spazio che era totalmente... Eh, abbandonato e che è stato affidato a Zappata Romana di cui oggi abbiamo qui oggi la fondatrice eh, Silvia Cioli e che ci racconterà sia di che cos'è Zappata Romana perché quando vi ho parlato dei 150 orti eh, sono stati censiti proprio da una loro iniziativa, vi racconterà come, eh, come nasce Zappata Romana e che cosa vuole ambire a raggiungere con questo Ortus Urbis che è il nostro primo appuntamento in esterna in centro a Roma Silvia Grazie. Allora, eh, curioso, ritorna la data del 2011, <ride> mi rendo conto adesso, era un anno particolare, si vede, e dunque io sono un architetto e con il mio studio ehm, avevamo un incarico per fare un progetto in un parco, in un'area di periferia della città, un'area dove è presente molto vandalismo e con il municipio avevamo pensato si deve fare un processo partecipato. Facciamo un processo partecipato, decidiamo come spendere i soldi, abbiamo un budget non molto grande, cittadini entusiasti, si fa un progetto, tutti contenti, ma alt, i cittadini ci dicono ormai avevano consuetudine con noi, eravamo un po' i loro referenti, ma scusate, ora faremo il giardino più bello del mondo, l'abbiamo deciso noi, ma poi la manutenzione possiamo gestirlo noi. E, e, di fronte a questa domanda io e i miei colleghi eh, abbiamo detto ma non sappiamo bene cioè sapevamo che a Parigi c'erano i jardin partagé che a Londra c'erano i community gardens ma a Roma? allora abbiamo cominciato a cercare ma a Roma cosa, cosa succede? succede qualcosa? e con nostra meraviglia eh, abbiamo scoperto che succedeva tantissimo, già all'epoca nel 2011 trovammo una, circa una trentina, una quarantina di iniziative, ognuna veramente fantastica, di cittadini che siano rimboccati le maniche in una delle aree magari abbandonate vicino casa, nel proprio quartiere, con eh, la partecipazione di vicini di casa, amici e avevano eh, preso in carico proprio un'area in qualche modo restituendola alla comunità una rivoluzione per questa città dove noi sappiamo che l'intervento eh, diciamo privato spesso e volentieri magari su suolo pubblico ha costituito l'abusivismo che tutti conosciamo e invece per noi questo era un fatto enorme per questa città cioè persone che dedicano tempo e energia per riqualificare migliorare dei luoghi che non vi nascondo il primo passo era sempre portar via spazzatura insomma e quindi dare sicurezza al quartiere maggior decoro eh, spazi per i propri figli parenti amici allora questo ci è sembrato un fatto proprio troppo bello abbiamo detto che facciamo un solito articolo sulla rivista specializzata no questi meritano di più e abbiamo deciso di fare una mappa su google maps esteticamente niente di che ma l'importante per noi era che accessibile a tutti abbiamo messo delle icone si clicca c'è la storia ci sono dei contatti c'è un'immagine e questi luoghi meravigliosi ehm, perché poi io non sono romana di origine ma il romano si dice sempre che è un po cinico invece io ho scoperto una generosità un entusiasmo un altruismo in queste azioni che, che proprio non mi aspettavo da questa cosa nasce Zappata Romana che era semplicemente il nome della mappa inizialmente ora in realtà sono oltre 200 poi l'aggiornamento eh, è, è una cosa continua cioè, eh, di queste realtà alcune magari finiscono alcune ri, ri, ne sorgono altre hanno delle stasi ripartono comunque roma ha una massa critica un'attività associa di associazionismo e di cittadini attivi piuttosto notevole che molte altre città ci invidiano ecco fatto questo allora è successo che noi pensavamo, va bene, abbiamo fatto una cosa, pensavamo fosse finita lì, eravamo un po' tutta teoria e poca pratica e invece l'ente parco Uh, per tornare alla seconda parte della domanda l'ente parco della Piantica uh, dice ma voi autori della Mappa e Zappata Romana potreste riattivare uno spazio abbandonato che abbiamo proprio nel terno del parco e farne visto che voi conoscete così tante persone che si attivano, fanno giardinaggio potreste fare un orto voi e gestirlo? Prima, primo pensiero panico ma chi lo sa fare un giardino? Cioè, non sappiamo proprio da dove cominciare eh, poi mh, le guardie parco ci hanno aperto tra i rovi un, ah, ci hanno aperto un varco abbiamo visto un posto veramente bellissimo non abbiamo resistito all'idea e abbiamo detto eh, cari giardinieri di Roma ci aiutate in questa impresa dai giardinieri sovversivi gli orti urbani Garbatella Eutorto tantissime realtà ci hanno aiutato non ci saremmo mai riusciti da, solo, da soli ma questa cosa Um, in realtà è preceduta da un altro fatto che forse è importante considerare. Il eh, 2011 era il periodo dell'Occupy, vi ricordate, c'era anche un Occupy a Roma, c'erano delle tende a Santa Croce in Gerusalemme. I ragazzi dell'Occupy di Santa Croce contattano Zappata Romana dicendo vorremmo fare un orto perché lo troviamo simbolico avere un orto accanto alle nostre tende, ci aiutate? Anche lì abbiamo detto, oh, ok ci proviamo e era appena stata fatta la mappa da poco, noi insomma, abbiamo detto vabbè lanciamo una, una chiamata su Facebook un pomeriggio, chiamiamo le persone, portate piante, portate terra, noi forniamo i contenitori, avevamo dipinto delle cassette della frutta del mercato con i ragazzi dello studio, tutti a spennellare, diamo questo appuntamento e con nostro stupore arriva una montagna di gente, arrivano oltre 20 associazioni, anche importanti, eh, e questo orto si crea in 448. Quindi questo campanellino ci ha fatto capire quanto fosse forte questa esigenza, quanta solidarietà il nonno con il nipote, eh, le persone del quartiere, persone di tutt'altro quartiere all'idea di fare di fare qualcosa di eh, così operativo concreto e al, legato al verde quanto richiamo e abbiamo capito che era una corda sensibile della città ci siamo rese conto in questo periodo in questo studio che stiamo facendo di quanto faccia bene all'anima veder crescere qualcosa o imparare anche a gestirlo quindi tu qui all'ortus urbis cosa fai per questo allora l'Orto all Surbis eh, noi abbiamo appunto un accordo, una convenzione con il parco e eh, l'idea è portare più vita possibile in questo luogo, coinvolgere famiglie, bambini, più persone possibili, ovviamente il target principale sono i bambini quindi il luogo dove ci troviamo l'Ortus Surbis, che peraltro ha questo nome un po' magniloquente perché l'orto della città, perché? Perché trovandoci nel parco archeologico abbiamo deciso di piantare solo piante note ai tempi dell'antica Roma ci siamo letti classici, il columella in primis, plimono il vecchio abbiamo studiato, abbiamo fatto una selezione e abbiamo quindi fatto un orto un po' atipico quindi diciamo questa, questa vocazione educativa per i bambini ha un sorpresa dove i bambini qui non trovano i pomodori le melanzane i peperoni quello che è più caro all'ortista eh, diciamo eh, magari il loro nonno lo zio quelli che sono abituati a trovare e qui loro trovano dietro di me ci sono gli asparagi andati in fiore trovano non so ehm, il fiore anche di carciofo cose che negli orti non si trovano ma per noi essendo principale lo scopo educativo è, è importante far capire ai bambini da dove vengono i semi che eh, è una domanda che io faccio spesso e ogni volta mi dicono vado al negozio a comprare i semi, io dico ma se non c'è il negozio e loro dicono sottoterra la prima cosa no li mettiamo ma dove si trovano e allora diciamo il processo educativo è importante però mh, questi laboratori li facciamo tutte le domeniche mattina e, mh, sono anche a scopo hanno parte creative non so acquere, acquerello eh, legati anche all'alimentazione abbiamo costruito un forno in terra cruda e ovviamente facendo un laboratorio di lavorazione in terra cruda eh, poi facciamo anche corsi per adulti giardinaggio, riconoscimento di erbe spontanee, cesteria, intreccio e cesteria perché abbiamo scoperto di avere un salice e, e quindi una persona, un agronomo ci ha aiutato in questo e devo dire ehm, con queste attività ci sosteniamo. Allora abbiamo sentito come sono nate le vostre realtà. E nei prossimi appuntamenti andremo a conoscere altre realtà, tutte virtuose, tutte peraltro a conduzione femminile in gran parte, e... però mi viene da pensare una cosa, e sono tutte storie virtuose singolarmente, progetti che ci invidiano in Europa, che ci usano anche come esempio, no? Ma, eh, ed è anche, fatemi dire, la, la forza dell'Italia, no? noi abbiamo tantissime piccole, bellissime realtà, prese singolarmente fantastiche, ma quando c'è da fare sistema mi sembra di intuire che manchi qualcosa, è solo una mia percezione? Oppure a Roma servirebbe un'orchestrazione, vogliamo chiamarla così, un'orchestrazione di buoni intenti? Eh, Silvia, Michela? Silvia, Silvia, Silvia. Sicuramente, eh, Roma intanto per la sua configurazione come città molto, no, molto poco densa, con tante aree verdi, con il suo attivismo civico che molte città eh, ci invidiano, un associazionismo fortissimo, vivacissimo. Eh, io direi che i cittadini romani sono pronti, eh, che le cose che accadono sono veramente tante e ehm, in effetti ci vorrebbe eh, la volontà di mettere a Sistema. hai proprio preso benissimo hai centrato il punto cioè bene o male non per tornare su quello che dicevo prima ma bene o male la mappa ha avuto valore proprio perché ha messo insieme questi singoli episodi che erano piccoli frammenti ma gli ha dato un senso mettendoli insieme quindi ci vorrebbe un'operazione eh, che desse senso a tutte queste operazioni che le coordinasse ehm, e si valorizzerebbero l'una con l'altra da, da discorsi sul food a, poi voglio dire Roma ha la presenza di organizzazioni internazionali cruciali, Roma ha veramente tutte le carte per, per riuscire a fare qualcosa di, di forte, di comunicare qualcosa di veramente forte. Sei d'accordo? Sono d'accordo, le potenzialità, lo dicevo anch'io prima, effettivamente sono infinite, a maggior ragione a Roma rispetto a tante altre città italiane, qua la campagna entra prepotentemente nella città, qui siamo in campagna ma siamo in centro, qui a Ortus Urbis. Manca completamente questo senso di davvero di, di, di, di fare rete, di fare sistema e non c'è nemmeno, se posso aggiungere, un aggravante, una gran continuità nelle progettualità questi progetti eh, di rete, di sistema, di aggregazione richiedono tanto tempo, richiedono dei tempi lunghi. I tempi lunghi oggi in questa contemporaneità, a maggior ragione in questo momento, non sono proprio percepiti come possibili. Invece è senz'altro la chiave provare a capire che questi processi non si fanno dall'oggi al domani, ma magari si possono fare dall'oggi al domani, ma poi vanno continuati, si possono evolvere, vanno eh, curati, vanno perseguiti gli obiettivi e questo richiede tanto tempo, cosa che per la mia esperienza non sembra essere di, questi, di questa città. Ecco, grazie. Eh, grazie a voi, ma mi avete dato spunto per una riflessione. Veder crescere qualcosa richiede tempo, no? Eh, quando ci sono problemi complessi, eh, Mancuso dice: osservate a come la natura ha risolto il problema eh, e come ci offre un'alternativa, una visione a cui noi non avevamo ancora pensato. Quindi, il venire a guardare un po' di più la natura per vedere come risolvere problemi complessi come una condivisione di spazi basta guardare questo splendido eh, Silvia che cosa sono questi dietro di te fiori che stanno a, la borragine che che stanno avvicinando le api eh, e da qui riusciamo a capire che c'è un insieme un ecosistema che convive che produce che fa cose e mi viene da dire che se c'è un'opportunità che nasce da questa pandemia è forse il fatto che oggi siamo a un punto, fatemi dire, zero, in cui l'economia ha bisogno di idee nuove, di nuovi spunti per creare opportunità lavorative, opportunità di sostegno reciproco e perché non allora iniziare di nuovo da questo progetto un po' più a lungo termine, come fanno di fatto le piante per crescere. Io sono stata felice di avervi con me e io di aver conosciuto questa location e spero che le nostre ospiti i nostri ospiti possano venirvi a trovare presto, appena il giardino potrà riaprire. Io vi ringrazio tantissimo e do a tutti appuntamento alla prossima puntata. Grazie, a presto! Allora questo è un cardo che tutti pensano sia il carciofo che invece è di qua, nell'aiola accanto e infatti si può vedere che sta cominciando a venire il carciofo, noi non lo coglieremo e lo lasceremo andare in fiore e è uno spettacolo, una cosa bellissima che non è molto frequente vedere in orto. Questa è la casa degli insetti che abbiamo costruito con i bambini, una presenza importante perché richiama eh, tanti insetti eh, impollinatori come per esempio le api solitarie, ma anche insetti nemici degli insetti che ci ehm, creano difficoltà nell'orto, quindi aumentare la popolazione eh, degli insetti giova e ci fa evitare di usare prodotti chimici. Nell'orto abbiamo anche un forno in terra cruda e devo dire che questa è stata una delle primissime realizzazioni grazie alla cooperativa coraggio qui comunque eh, tutto quello che accade qui è tutto volontariato e i ragazzi della cooperativa coraggio ci proposero eh, di realizzare un forno in terra cruda che era una loro prima realizzazione un esperimento e, ed è una cosa bellissima in realtà poi nel tempo eh, ha avuto dei problemi l'abbiamo rifatto nuovo e qui le guardia parco ci scaldano i pasti noi facciamo le pizze con i bambini e il pane e tanto altro